Zombie apocalipse. Allora, avrei da recensirvi altri prodotti della settimana? E vi ho recensito un paio di prodotti l'altra volta, oggi vi ho questi che uno è il Deluxe, eh, sì questo qua, morbidente, concentrato, con frosce, prote protezione, difende dai cattivi odori, da cattivi doli, morbidezza, e profumo di acqua, vabbè profumo avvolgente, campo di, la di lavanda e niente <ride> mi piaciuto, molto, molto buono, <ride> vabbè non ha messo che okay, vuoi però quasi mi piace e eh, dire che è, è preciso sui capi mi piace molto e eh, il suo speculato lo fa veramente mi sta stra piaciuto questo è molto buono e ve lo consiglio poi ah questo e non ve l'ho detto 33 vabbè della magica non ne ho idea penso di sì 660 meno di prodotto vedete aspettate un attimo non so se ve lo mette ecco ah, qua dove, dove deve stare ecco qua 666 666 mm il prodotto eccolo qua e poi c'è quest'altro Vidal scusate se avete letto ma vi devo far vedere i prodotti più che altro il Vidal il Vidal eh, mi è stra-piaciuto lo ricompro? forse non ne ho idea exotive ex Love Emotion emozione, vabbè, eh, insomma, a mi è piaciuta e basta. Mi ha dato tante emozioni, anche questo, diciamoci la verità ed è molto buono, si, sì. e poi si sì, ha un pro una promozione che è irresistibile. Quindi è wow top! Questo qua è la il flaconcino, ovvero il suo disegno, come potete vedere, e ce n'è come tutti i Vidal. Aspettate che vi sto quadrando la mia mano, non me. il flacone. 500 ml di prodotto per 12 mesi di pao. Intanto io l'ho consumato tutto perché ovviamente mi è stra-piaciuto top. E niente ragazzi, ciao, a presto, un bacio e alla prossima. Ciao.